barista dalla nascita, quando ho anche provato l'evo, l'evo mi sono sempre sembrate più estreme da mm. originali, mi piaceva il suono, l'aspect c ti posso dire che sembra che abbia le parti buone della Subaru e della Evo insieme. Bravissimo. visto che è montato, il cofano in carbonio bella rigida motore è stato aperto monoblocco e cambiato i pistoni ad alte prestazioni albero di nitrurato, biele ad h però mantenuta la cilindrata 2000 non è stato fatto l'aumento di cilindrata che mi piace appunto questa ha l'EJ207, motore 2000 che in terza mappa oltrepassa i 500 cavalli È un mostro, la Subaru più estrema in assoluto che abbia guidato nella mia vita Entra nella top 3, è ufficiale Questo perché è stata preparata bene, l'equilibrio della vettura è ottimo Frenata, assetto e anche l'affidabilità sono veramente una peculiarità di questa vettura. Online ragazzi sulla spec si trovate davvero tanto. Nonostante ciò io e Daniele cercheremo di essere il più esaustivi possibile dandovi tutte le informazioni anche su quanto è stato speso per renderla così. Se proprio dovessi trovare un difetto a questa Subaru ti direi il sedile di guida. Dani ha scelto un sedile che non è molto avvolgente, è un pochino troppo alto e non comunica molto quello che la macchina sta trasmettendo, c'è qualcosa che, che non mi è piaciuto, quindi eh, quali sedili secondo me dovresti acquistare lasciandoti anche un link in descrizione qui sotto. La Simoni Racing SPA produce componenti per auto, raccoglie la propria gamma di accessori auto in un catalogo che viene aggiornato ogni anno con le novità più richieste sul mercato. Le caratteristiche principali dell'azienda sono la flessibilità e l'allineamento rispetto alle nuove tecnologie. Il presidente, Alan Simoni, uomo estremamente appassionato del settore motorsport, dopo aver collezionato numerosi trofei nei più importanti campionati nazionali, veicola la sua esperienza a noi appassionati testando personalmente i prodotti che vende. La sua Honda NSX che partecipa al campionato di Time Attack ne è un esempio. www.simoniresing.com c'è un'applicazione, c'è un catalogo che viene aggiornato ogni anno e oltre a questo potrai acquistare i prodotti qui sotto in descrizione sul mio canale l'intercooler originale perché seguendo i consigli del, del preparatore ha detto che è meglio dell'originale delle spec C non ce n'è spec C vuol dire che una macchina già più so, evoluta a livello sono bianco. le specifiche corsa la base delle macchine da red ok poi sono stati cambiati i fuel rail, iniettori maggiorati turbina maggiorata girata, aspirazione diretta le tubazioni della benzina in Ergal regolatore della pressione della benzina pompa benzina maggiorata Tu le vedi le fiammate che fa? E poi Matte mi fai dimenticare Capito? Non senti come Scarico completo in titanio Dump pipe, up pipe, i collettori sono tutti artigianali Poi sì, vabbè, sì. radiatore, maggiorato per il miglior raffreddamento, le cose basi A livello di motore comunque... Ma ah, già così è un bel mezzo Pneumatici, monti Toglio R88 Proxess Assetto Cusco 3X Competition Con le bombole del gas separate Che è regolabile in tutto Da camber, caster, altezze alte basse frequenze, cioè è un assetto da pista che su strada diventa complicata da utilizzare la macchina però è bello essere estremi alla fine questa cosa qui la fa solo la Subaru ragazzi, questa okay. Ficca, non me l'aspetto mai no, oh. <ride> <ride> se sì, tanti non me l'aspetto <ride> Ragazzi, è una cosa amicidiane! È una Formula 1, la senti come suona? Se non l'ha mai guidata nessuno. Anche. Davvero? Mai. Che, che onore. onore. già tantissimo è quello che dico anch'io mi, mi sembra la mia subaru un po amplificata. Molto, un po' molto ma mi sembra equilibrata sulla frenata sull'assetto eh, Ma lì devo dire grazie al meccanico perché io come tutti quanti sono un amatore quindi vado in internet e vedo la parte meccanica che mi piace magari anche pubblicizzata e dico compro questa perché è la migliore io avrei fatto una, una super preparazione nella mia testa ma quando mi presentavo lì mi dicevano no Dani questo non va bene perché sì, è un, buon, eh, è un buon pezzo, però con quello che stiamo facendo dobbiamo mettere la macchina in condizioni che sia eh, equilibrata. equilibrata, è sì, l'unica parola nella, che tolgo, sì, nella, sì, nella frenata, nell'assetto, nell anche se quando ho acquistato l'assetto che l'ho fatto di testa mia non era contento perché mi ha detto Dani tu non stai più girando in pista e questo assetto è troppo estremo. La cosa buona è che ha tante regolazioni, quindi lo puoi predisporre per l'utilizzo stradale, montagna, collina, pista e quindi va bene. rigida. Quando vedo che alzi il braccio eh, mi beh. rendo conto del tuo stato d'animo. Ragazzi preparatevi perché sta arrivando il momento più esilerante del video. Non è vero. E il bello è che tu stai vagando di quello che hai fatto in questo momento. Io <ride> sto sapendo. Non so, io no, no. E questa è cosa stupenda. io soffro anche la macchina paradossalmente eh, vabbè quando guido io certo ma no quando guidano gli altri ormai devi soffrire oggi è così eh, oggi è così Matte ho fatto tante ricerche prima di chiamare lo youtuber eh. hai te, scelto me io te lo dico hai te. scelto me ho detto ti faccio fare il culo perché ti devi fare della strada <ride> <ride> perché ti devi fare però 8 e 2 8200 giri 8000 sicuro Matte devo vomitare. Ma veramente? Devo giù. Vai Martina. Sei ufficialmente il mio nuovo idolo. No, no, no, no, no, no. No, no. Cioè, io Daniele lo amo è un grande che differenza c'è con la Subaru STI? allora, originale, originale la, la Spec C proprio prima cosa su tutte è il peso pesa un po' meno adesso non mi chiedere se pesa 50 o 100 kg in meno o 200 perché non lo so Bene. Ok, sono onesto Però so certo. che pesa meno Botola sul tetto Perché quando le preparano Hanno le botole sul tetto Un cambio non con gli innesti ravvicinati Ma proprio i rapporti del cambio Quinta e sesta più corte E quindi una coppia conica più corta uh -huh. Quindi il tiraggio è già diverso È una macchina con più spinta già di suo Turbina twin scroll Che diminuiva il lag parecchio con la turbina twin tu scroll. Un intercooler diverso gli iniettori, quindi sono diversi. Il motore io ti parlo di questa, essendo un 2007, la stessa Subaru 2007 era 2005 di cilindrata 280 cavalli. Questa non so, non so dirti bene perché sono tutte... poi ci sono tante leggende di nostra macchina però esce di serie 2000 con 280 cavalli Anche della S22B non si sapeva esattamente ecco, quanti cavalli non si sa. Però io quando l'ho comprata, l'ho comprata per 280 cavalli originale poi c'è chi dice che ne aveva 320 e te la omologano con 265 perché devono prendere i dati di altre Subaru sì. per omologarla perché arriva... e poi alla guida destra cioè che è stata convertita un assetto un po' più rigido, le barre di duomi anteriori e la barra di irrigidimento nel bagagliaio si può fare in un tratto dove non c'è nessuno tipo qua ossata, Bene, che stai cambiando mappa uh. ho acceso il bang eh. ho messo la, sec la seconda mappa che porta aumenta i cavalli e la terza mappa rimane con la cavalleria della seconda però aggiunge il bang che cos'hai? non hai il lag i giri il motore se guardi adesso sono qua saliti dai ah, ragazzi dai gas mm -hmm. Mm -hmm. I <laughs> Speriamo di averla presa questa. Sì raga anche col parabrezza davanti si muovevano i capelli, sembrava stissimo in moto. Solo quando ho cambiato dalla prima alla seconda, la botta mi sono volati i capelli, ce l'ho dritti. Vado, guarda. Vado, vado. Ho dovuto chiamare a te per, per provare la mia macchina se pensate che roba Roma. Poi a fianco e petto. Io c'ho il botto, non ho neanche avuto la velocità no, La prima non puoi... No, non ho... La prima Tratamente... non esiste, non riesci Non riesco neanche io Non ho fatto in tempo a mettere la seconda perché eravamo già limitatori. Non riesci, è, difficil è difficile Ogni volta che provo le macchine più estreme, più belle, più equilibrate sul canale e ne ho provate davvero poche così mi torna un sorriso, mi dai un'energia ah, per gli altri due mesi di lavoro Questa è una è una conferma per me di quanto questo tipo di auto, il Subaru Imprezza WRX STI, poi nel tuo caso La Specsi ancora di più Con il tipo di modifiche che hai fatto Rimane, il mio immaginario Di auto perfetta, la prima scelta Eh Sono contento Matte non la venderò mai Perché no. nessuno me la compra Perché io chiedo più di 70.000 euro e eh beh, con quello che hai speso ah, io lo so quanto hai speso io speso circa 50.000 euro sopra l'acquisto che sopra è già di 50 sì, più o meno era di 5 era 43 44 no, parliamo poi... di un progettino da 100k ah, sì. ma Anche, ne sento tutti sono, però, sai, sono, sta sono tanti si poteva spendere meno per fare la stessa eh, preparazione se la facevi tutta in una volta ma vabbè, beh, come fai a spendere tutto? Magari ne volta. spendevi 30, 35, ma io ne ho spesi di più perché e oggi lo fai in un modo, quindi porti la macchina e paghi quella mano d'opera Oggi fai un altro pezzo, porti la macchina e paghi. E' quello che mi ha portato a spendere di più. Daniele, grazie per il tour. C'è una macchina grazie che è, è un sogno veramente. Grazie a te. Questa, come è stato spiegato, ha qualcosina in più. Ed è una di quelle macchine che, se avessi un bel budget, la comprerei senz'altro e la infilo nella mia top 3. Supportami, caro mio, come sempre, iscrivendoti al mio canale se ancora non l'hai fatto e se già l'hai fatto, allora, metti un bel like e, come al solito, noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao. Quando il meccanico mi ha finita, che ci ha messo un anno, perché c'è stato il Covid, il primo lockdown, quando mi ha chiamato che mi fa Daniele la macchina è pronta, vieni, io ho chiesto com'è, fa, guarda ti dirò che va forte, e detto da lui pensavo, ma sì, va forte, ma come sempre mi diceva è divertente, perché lui ha macchine da corsa e per forza vanno fa. quando sono arrivato là che mi ha portato a fare un giro, gli ho detto ma tu sei matto, e dove vado adesso io con una macchina del genere?" Sì te mi hai detto che volevi sopra i 400 cavalli eh, ma e siamo lui, andati un po' oltre i 400 quindi. e lui mi fa, pensa che quando l'ho rullata ne ha rullati più di 500 e l'ho tenuta poi giù perché era proprio e dentro e lui mi diceva che è rimasto basito anche lui per sì, come era sì, venuta sì, perché sì, sì. meno male ne ha già fatte di preparazioni così ma questa qua gli è venuta proprio ad hoc ad hoc